Buonasera a tutte, a tutti, benvenute, benvenuti. Sono Massimo Pilati, presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. Benvenuti a questo evento online in cui parleremo della situazione che c'è attualmente in Nagorno-Karabakh. Brevissima introduzione, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani è un organismo incardinato nel Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e siamo a tutti gli effetti un organismo che quindi è chiamato per legge a occuparsi di informazione, formazione eh, ricerca, analisi sui temi legati alla pace, ai diritti umani, al dialogo, alla non violenza, eh, alla mediazione dei conflitti. Eh, come forum eh, alcune settimane fa eh, preoccupati dalla situazione che c'era appunto questo territorio in Nagorno-Karabakh abbiamo pensato di eh, capire meglio cosa stesse succedendo, quindi di eh, informarci noi e soprattutto di informare la popolazione trentina e non solo. Essendo noi un organismo del consiglio provinciale e facendo parte nel forum anche oltre alle associazioni, anche i comuni del Trentino, abbiamo pensato potesse essere un utile strumento. Un utile servizio, quello di eh, cercare di capire, appunto, con un, con un webinar un po' qual era la situazione, cosa stesse succedendo in questo territorio. Per farlo. Uh, abbiamo chiamato un partner uh, con cui lavoriamo molto molto spesso il forum uh, è, fa parte del centro per la cooperazione uh, internazionale di Trento uh, con cui appunto noi lavoriamo spesso che con noi coorganizza questo evento uh, all'interno del centro per la, per la cooperazione internazionale c'è l'unità operativa osservatorio Balcanico Caucaso e Transeuropa, che appunto uh, soprattutto relativamente a questa, a questa situazione nel Nagorno-Karabakh, sta seguendo la situazione, la sta seguendo con noi. E appunto eh, qui con noi dell'osservatorio c'è eh, Giorgio Comai che dell'osservatorio è giornalista e ricercatore. Eh, oltre a Giorgio eh, ci parlerà della situazione Mario Raffaelli, presidente di Amref Italia ma eh, soprattutto in questo caso eh, lo abbiamo invitato perché ha una conoscenza diretta e ha un'esperienza diretta di quello che è il conflitto, eh, in quanto mh, Mario eh, ha un, eh, insomma, diciamo, è un politico da anni, è stato parlamentare, è stato svario eh, eh, agli esteri e quindi ha anche avuto molta conoscenza di quello che sono le crisi, nel mondo in quel periodo e dopo questa esperienza è stato eh, capo della conferenza di pace tra Armenia e Azerbaijan eh, la conferenza di pace quella del 1992 a Roma. Eh, quindi questa sera eh, col mio ruolo più che altro di moderatore eh, avremo appunto cercheremo di capire eh, come siamo arrivati alla situazione attuale, cosa perché dopo una serie, dopo un lungo periodo, di, diciamo di, in cui il cessate il fuoco degli anni 90 mh, era, mh, eh, si manteneva. Eh, come mai siamo arrivati eh, a settembre ad avere eh, proprio una guerra? Eh, e anche abbastanza intensa? Perché, ahimè, eh, stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di. Si dice anche qui, non, non, la cifra non è chiarissima, ma si parla di 5.000 morti tra militari e civili. E quindi noi ci siamo chiesti cosa sta succedendo in quella, in quella zona. Abbiamo capito che ci sono persone che non conoscono la storia di quanto è successo tra Azerbaijan e Armenia, di perché quel territorio sia conteso quali siano le ragioni da una parte e dall'altra quindi noi questa sera abbiamo pensato di dividere questo, questo intervento online diciamo grosso modo in due parti una prima parte in cui chiederemo a Giorgio Comai di farci un inquadramento geopolitico e storico di che cosa sia il Nagorno-Karabakh, dove sia e perché, cioè, e perché si sia arrivati alla situazione attuale no? Eh, eh, quindi eh, fino diciamo a una prima parte degli anni 90 in cui eh, c'era stato un cessate il fuoco e in cui appunto entrerà anche Mario Raffaelli a raccontarci un po' cosa, come ha vissuto quei giorni come ha vissuto quel periodo e qual è stato anche il ruolo e poi arriveremo un po' più ovviamente alla parte attuale a capire anche quali sono gli attori che sono stati, eh, gli attori che sono chiamati in causa in questo momento. Quindi eh, il ruolo della Russia, il ruolo della Turchia, il ruolo o mi viene da dire il non ruolo dell'Unione Europea in questo momento. no, E poi cercheremo di capire cosa significa il cessate il fuoco di pochi giorni fa, di, di lunedì di questa settimana e, e che prospettive ci siano e soprattutto quello che interessa più a, a tutti quanti, che futuro può avere tutto, che futuro ci può essere in quelle zone, cosa, cosa possiamo fare noi anche per aiutare e che prospettive ci possono essere. Ecco ovviamente senza avere eh, l'arroganza la, di, di, di avere una completezza su tutto e eh, senza avere grosse verità cercheremo Cercheremo da una parte nel racconto geopolitico e storico di essere il più oggettivi possibili. È chiaro che poi dopo, quando si va a parlare della situazione attuale, inseriremo anche delle, delle considerazioni. In tutto, questo, in tutto questo nostro racconto, chi vuole di voi può ovviamente intervenire e lo può fare nella modalità che ci consente questo strumento e quindi se avete delle domande, se avete delle curiosità, delle critiche, dei dubbi o anche eh, delle vostre delle cose che volete segnalarci, ci volete dire, lo potete fare sulla pagina Facebook. E noi siamo come in questo momento siamo in diretta sulla pagina Facebook dell'Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa, quindi potete, potete riportare delle domande lì. Eh, Prima di cominciare permettetemi un saluto, sappiamo che eh, eh, in questo momento stanno seguendo questa nostra diretta anche eh, persone che fanno parte della, sia della comunità armena che della, che della comunità azzera qua in Italia e quindi un particolare saluto a loro che... Eh, indipendentemente da quello che si pensa in questo momento, da chi siano, se ci siano colpe o non colpe, indipendentemente da questo che comunque ne parleremo, affronteremo anche questa situazione, ovviamente va la nostra vicinanza per quello che state passando in questo momento e, e i vostri amici, i vostri parenti in quelle zone stanno passando in questo momento. Ok, quindi io direi che possiamo cominciare. Eh, allora, come vi come accennavo, eh, ora darei la parola a Giorgio Comai, eh, l'ho già detto prima, eh, ricercatore e giornalista dell'unità operativa eh, Osservatorio Balcani, Caucaso e TransEuropa che appunto da anni segue da un punto di vista giornalistico ma non solo da un punto di vista di, di ricerca da un punto di vista di analisi da un punto di vista eh, di, di quello che succede nelle zone dei balcani del, balcani, del caucaso eh, e anche oltre quindi l'osservatorio appunto è uno strumento per noi trentini utilissimo per capire un po una parte del mondo e quindi Giorgio eh, che ultimamente si è anche occupato appunto eh, di questa zona e tra l'altro sulla pagina sia sull'evento che sulla pagina Facebook, in questo momento dovremo, se non l'abbiamo già fatto, eh, condivideremo comunque un dossier che è presente sul sito di Osservatorio Balcani-Caucaso e Transeuropa, che, eh, in cui sono, eh, sono, sono contenuti vari articoli che nell'ultimo periodo, appunto, fino a l'ultimo pubblicato oggi, eh, l'Osservatorio Balcani-Caucaso sta appunto pubblicando. Quindi con Giorgio appunto in questa prima parte un'introduzione un per capire da un punto di vista di geopolitica e storico come siamo arrivati fino alla prima crisi degli anni 90. Giorgio io mi zittisco, a te la parola grazie. Grazie, <coughs> grazie buonasera. Sì cerco di fare una, una, una breve introduzione però appunto lasciando maggiore spazio a, ai, ai tempi eh, vicini a noi che sono quelli probabilmente Rilevanti e eh, più interessanti a discutere in, in, questo, in questo momento. beh Insomma, eh, quando, quando si parla di conflitti come questo, spesso si, si parla di, di um, odi antichi e, e arcaici. Eh, diciamo così, le situazioni di, di conflitto aperto sono eh, relativamente recenti tra le comunità armene e azzere della regione. Eh, al di là di quelle che poi appunto sono le dinamiche di una regione complessa dal punto di vista storico, se cioè si va, a, come dire, nella storia è lontana. Quindi un po' vi erano state degli scontri, degli episodi di violenza eh, a inizio Novecento, 1905 fino al 1907, e poi, come dire, eh, degli episodi ben, ben più noti eh, nel 1920, sì, un po' negli anni della della guerra civile negli anni in cui nasce anche l'Unione Sovietica e anche il, il, eh, il momento in cui, eh, così mi sembra giusto cominciare da qui perché è anche un po' eh, la stessa città in cui in un certo senso è finita la guerra nei giorni scorsi, la città di Shusha, Shushi per gli armeni, ehm, a inizio secolo era una città eh, con una presenza di, di varie comunità e un, un ricco passato multiculturale, eh, però all'inizio secolo la, la comunità eh, maggiormente presente eh, era quella armena. Questo cambiò in modo molto brusco con, eh, con dei pogrom all'inizio del 1920 che portò alla, alla, alla fine praticamente della comunità armena di, di, di quella città eh, e nel contesto, negli anni eh, che, che, che seguono, proprio in questi anni in cui si si stabilisce in sostanza anche l'Unione Sovietica nasce anche quella che è eh, la regione autonoma del Nagorno-Karabakh quindi insomma prendo questo come, come punto di partenza e spesso quando si parla di, di storia del Nagorno-Karabakh si fa anche riferimento eh, a questa formazione dalla, dalla forma che sembra un po' anomala sulla mappa come se fosse eh, una, una, una trovata di, di Stalin eh, parte di, della logica del divide e timpera Insomma, quando si leggono i trattati che parlano eh, di storia dell'epoca e della formazione di, di, di, questa, di questa entità, la storia sembra un po', un po' più complessa e anche meno determinata. Insomma, la situazione all'epoca era molto complessa, come è sempre, da eh, ricordare, nei primissimi anni eh, dell'Unione Sovietica vi era ancora eh, un controllo militare nella regione non ben definito e quindi sono state una serie di circostanze determinare. In primo luogo la nascita della regione autonoma del Nagorno-Karabakh, il fatto che fosse all'interno dell'Azerbaigian e non fosse parte dell'Armenia, cosa che era apertamente eh, discussa, come emerge anche dagli archivi dell'epoca, e, e infine l'esatto confine che quel, che quel territorio ha e con, che con piccole modifiche ha avuto fino eh, ad inizio anni 90. Quindi la situazione che è un po' Eh, anche il punto di partenza che vediamo in tante eh, delle mappe di questo periodo è quella di questa regione autonoma, una regione eh, a maggioranza armena, circa tre quarti della popolazione, e con eh, una buona parte della comunità zara concentrata soprattutto appunto in questa città eh, di Shusha. E, eh, circondata però da aree, eh, appunto facenti parte all'epoca della Repubblica Socialista Sovietica di Azerbaijan e poi appunto dell'Azerbaigian eh, indipendente, abitate eh, quasi esclusivamente da zeri e in parte anche eh, kurdi, ma quasi affatto da, da armeni. Queste erano le aree che circondavano, eh, diciamo così, il, il Nagorno-Karabakh. E in questo contesto, eh, appunto negli anni Unione Sovietica, anche lì ci sono tanti dettagli, tanti aspetti, tante dinamiche, però eh, direi di, di, di non addentrarcisi, eh, perché tutto sommato, come, come tanti altri regimi autoritari, l'Unione Sovietica è riuscita a mantenere una relativa stabilità al proprio interno, al di là, insomma, dei degli eventi bellici più importanti o di altre tragedie, come dire, create dal regime sovietico stesso, come ad esempio la deportazione di popoli interi dal caucaso del nord, ma sono questioni che non hanno interessato la regione insomma, in modo particolarmente attivo, la regione di cui parliamo in questo momento. La cosa poi è cominciata davvero a, a cambiare e negli ultimi anni eh, dell'Unione Sovietica, insomma quando è iniziata la peristroica in particolare nell'88, ed è una fase in cui eh, alcune dinamiche si sono sovrapposte, sono sovrapposte in un modo simile a quello che abbiamo visto in altri paesi del blocco eh, sovietico e dentro l'Unione Sovietica stessa, quindi sono un misto di eh, richieste per la democrazia e nazionalismo, e eh, nel caso specifico del Nagorno-Karabakh anche eh, il redentismo, o unionismo, come lo vogliamo eh, chiamare, che era una delle, delle richieste principali del, del movimento eh, nato in Karabakh nell'88. Ora, questo movimento che eh, da parte armena appunto, ha una connotazione molto positiva appunto, rispetto al, all'unione eh, con l'Armenia eh, rispetto a, a una fase di, di, di apertura e riforme democratiche, eh, ha avuto sin dall'inizio, una propria dimensione violenta che ha interessato eh, entrambe, entrambe le comunità, quindi ci sono state una serie di violenze reciproche e di, di pogrom che hanno appunto spinto le comunità... Ehm, azere dell'Armenia, quelle armene dell'Azerbaigian, quelle azere del Nagorno-Karabakh e, e tutte le comunità coinvolte spesso a dover essere costrette ad abbandonare le proprie case in seguito ad episodi di violenza. E questo quando eh, prima appunto l'Unione Sovietica, quando non c'era ancora Gorbachev, ha cercato in modo più o meno maldestro di controllare la situazione, non vi è riuscito e, e si è arrivati a, a una guerra. Eh, una guerra aperta. Eh, mi accenno forse brevemente le conclusioni, prima di lasciare la parola a Mario Raffelli, eh, che, che su questa fase sicuramente ha da dire e avrà piacere di intervenire. Appunto la situazione era eh, molto complessa, ma eh, al, al di là di quello che eh, ci si poteva in un certo senso forse aspettare, vista eh, la dimensione eh, di Armenia e Azerbaigiana, ricordiamo che l'Azerbaigiana ha più di tre volte la popolazione dell'Armenia dell contemporanea, eh, l'Armenia riuscì eh, militarmente a... Ehm, ad ottenere una, una vittoria eh, militare. Ma su questo forse appunto, la, eh, prima lascio parlare Mario Raffaele, poi aggiungo qualche dettaglio, magari ripartiamo, ripartiamo da qua se siete d'accordo. Grazie Giorgio, eh, insomma veloce come appunto avevamo richiesto, ma ci serviva appunto un'introduzione per capire bene come come un po' la volta siamo arrivati a questo. Allora, Mario Raffelli, l'ho presentato prima, eh, non ho detto che tra l'altro è stato anche presidente del Centro per la Cooperazione Internazionale, quindi insomma giochi comunque in casa Mario, no? Insomma, e, allora, parlamentare, più volte parlamentare, sottosegretario e... In, dopo essere stato segre, sottosegretario agli esteri e quindi con esperienza è stato appunto capo della delegazione di, della mh, conferenza di pace tra Armenia e Azerbaijan proprio su questo coso. quindi Mario appunto Giorgio ci ha portato fino a quegli anni e, non so un, un tuo, ci piace anche pensare a un, sentire un, un, la, la tua esperienza diretta e che poi dopo, appunto, magari ci porti anche verso gli anni odierni, insomma, e ovviamente dopo rientra anche Giorgio con, con le sue considerazioni. Grazie Mario, a te la parola. Grazie a voi, grazie per l'invito. Eh, sì, eh, Giorgio ci ha portati fino, diciamo, allo scoppio di questa vera e propria guerra, 91-92, e, e io infatti entro in campo nell'aprile del 92, perché, perché eh, l'OSCE, allora chiamata CSCE, eh, sull'onda dell'entusiasmo per l'accordo di Helsinki eh, con l'ambizione di dimostrare di essere in grado di gestire in maniera pacifica dei conflitti nelle proprie aree eh, decide appunto di eh, intervenire su questo conflitto e eh, convoca, eh, crea un gruppo di 12 paesi che poi diventerà il gruppo di Minsk ma che nasce inizialmente come conferenza di pace sul Nagorno-Karabakh, e chiede all'Italia di presiederla chi dà l'Italia, perché non coinvolta direttamente? C'era stata una candidatura della Francia, ma considerata troppo eh, filo armena. Si sa che c'è una grandissima diaspora molto influente in Francia, armena, eh, esclude l'Inghilterra, perché nel 2018 ha aiutato l'Azerbaigian proprio nella definizione diciamo, del, dei confini eh, dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E quindi viene scelta l'Italia per non essere parte in causa e vengo nominato io come presidente di questa conferenza. Quindi teoricamente più che una mediazione doveva essere una conferenza convocata a Minsk perché la Bielorussia era uno dei 12 paesi, tra gli altri c'erano quelli attuali, la Germania, gli Stati Uniti, la Turchia e via dicendo, la Svezia, Finlandia eccetera. E, e però questa conferenza non è mai partita perché quando io ho fatto il primo viaggio nell'area ne ho fatti tantissimi nei due anni grosso modo eh, nei quali ho esercitato questa presidenza li ho fatti sia sì, in Armenia, in Azerbaigian, in Russia, in Iran, in Turchia, in Georgia e, e, e faccio questo primo viaggio e però la conferenza non eh, si realizza perché, cosa che ci porta come dire come analogia anche agli avvenimenti recenti e ciò che accade sul campo modifica radicalmente il quadro negoziale e diplomatico che si era immaginato. Eh, a questo arriviamo fra un secondo, però prima è importante chiarire la difficoltà della gestione negoziale di questo conflitto, perché per le ragioni ricordate, anche se succintamente da Giorgio, era un conflitto ed è un conflitto estremamente complicato da affrontare in termini negoziali perché per tre ragioni sostanzialmente la prima più banale per una difficoltà anche procedurale la CSCE oggi l'OSCE lavorava e lavora in gran parte per consenso eh, si sa perfettamente che quando gli organi multilaterali operano per consenso è molto difficile avere una efficacia e fare massa critica perché è difficile comporre le eh, diverse visioni che sono all'interno di questo schieramento eh, questo ci porta alla seconda difficoltà che era quella geopolitica. All'interno di questo gruppo c'erano e ci sono paesi che hanno eh, degli atteggiamenti anche divaricati a volte. Basti pensare alla Turchia che evidentemente ha sempre avuto una posizione totalmente filo a zera e della Francia, ho detto, più schierata ma con meno, meno mezzi diciamo, per intervenire direttamente in senso pro-armeno e la Russia che ha sempre avuto, eh, per ragioni evidentemente di potenza, eh, la tentazione di mantenere un certo grado di instabilità eh, per poter esercitare pienamente eh, il proprio ruolo di eh, Dominus nella eh, regione. E questa difficoltà evidentemente eh, era già eh, importante nel momento in cui c'era una presidenza unica, diventerà poi ancora più difficile, per fare un riferimento ai tempi successivi, quando dalla presidenza unica si passerà alla Troica, cioè a una presidenza fatta a tre paesi che per me era ed è una delle ricette per la diciamo, scarsa capacità di incidenza sul profilo diplomatico. La terza difficoltà è quella che ci si trovava e ci si trova di fronte alla difficile composizione di due principi ugualmente diciamo, radicati nel diritto internazionale ma totalmente incompatibili il principio della integrità delle frontiere e della, eh, diciamo, impossibilità di modificare i confini attraverso mezzi militari e, dall'altra parte, la, il principio dell'autodeterminazione. In particolare, diciamo, una, eh, il principio della cosiddetta autodeterminazione rimediale che voi sapete che l'autodeterminazione nasce in realtà e eh, diventa forte dopo la decolonizzazione quando eh, si, si, si dice che evidentemente eh, i paesi postcoloniali, non avendo avuto un governo legittimo prima, hanno il diritto di autodeterminarsi. E nella fattispecie si parla di autodeterminazione rimediale quando ci sono dei gruppi etnici minoritari o politici minoritari che sono messi in condizione di non poter esercitare pienamente il loro ruolo eh, nel decidere le, diciamo, il proprio futuro, e i propri problemi economici o sociali. Quindi due principi ugualmente presenti ma difficilmente componibili. La difficoltà poi sul campo alla quale ho accennato e che ritorna anche ai tempi nostri è che appunto eh, l'idea ideale di convocare questa conferenza si scontra con la realtà perché io vengo nominato a maggio, eh, ad aprile, a maggio faccio la prima missione nell'area dopo aver eh, concordato come costituire la conferenza e però eh, accade, ecco il riferimento ad oggi, la presa di Shusha o Shushi anche allora, maggio, del 92 da parte degli armeni, l'apertura del corridoio di Lacin, di nuovo ci rimanda a questi giorni, che consente di mettere in contatto direttamente l'Armenia con il Nagorno e questo evidentemente ci obbliga a, a cambiare immediatamente il, il, diciamo, il tipo di impostazione negoziale, e da una conferenza che non si è mai eh, eh, convocata si passa a questo gruppo di Minsk che cerca di rimettere insieme i cocci per poter aprire questa conferenza. Quindi il lavoro va su due binari, uno, infinite discussione a Villa Madama, a Roma, con i paesi direttamente coinvolti, Azerbaijan Armenia, con gli altri paesi eh, cooperanti e con i nagornesi armeni e azeri del Nagorno-Karabakh che questo non da poco che si protrarrà negli anni di quale status negoziale dare a queste eh, personalità status che evidentemente veniva negato dagli azeri che dicevano non trattiamo direttamente con l'azerbaijan che veniva rivendicato eh, dagli eh, armeni che poi verrà riassorbito quando presidente dell'armenia diventerà kosharian primo presidente del nagorno e tornerà invece a presentarsi nel 2018 dopo l'elezione di Pascignani. Problemi risolti in qualche modo, con difficoltà, però attribuimmo a queste parti eh, nagornesi lo status di parti direttamente interessate, perché non si poteva dargli un ruolo evidentemente parificato agli stati partecipanti, ma trovammo questo escamotage perché potessero parte partecipare e discutere, però evidentemente al di là degli incontri diplomatici a Roma, il lavoro importante era quello sul campo e diretto a cosa? A cercare di eh, stabilire un cessate il fuoco che eh, fosse tale da consentire di riaprire il negoziato. E questo sarà un lavoro di un anno e mezzo che eh, ogni volta che si arrivava vicino al risultato doveva ricominciare da capo perché avvenivano altre eh, diciamo, conquiste territoriali da parte armena questa è la storia delle famose quattro risoluzioni delle Nazioni Unite, l'822, l'853, l'874 e l'884, che sono quattro per l'appunto perché fotografano le quattro modificazioni sul campo che porteranno alla conquista da parte armena. non solo del Nagorno che venne conquistato quasi immediatamente, ma dei famosi sette distretti azeri circostanti che da allora fino all'altro giorno, sono stati, diciamo, occupati dalle forze armene. Il mio ultimo atto, eh, nel, nel, io ho lasciato nel novembre del 93, ma diciamo l'ultimo atto sostanziale, fu proprio eh, quello che portò alla successiva eh, dei delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, tutte e quattro queste risoluzioni sono state fatte sulla base delle raccomandazioni che io ho inviato al Consiglio di Sicurezza e eh, eh, a nome, evidentemente, non del personale, ma a nome del gruppo di MISC. E sono importanti perché le ritroviamo ancora oggi le tematiche lì contenute. Nel senso che eh, qual era il, il, il, il tentativo che noi facevamo? Era quello di stabilire un cessate il fuoco, che contenesse però degli elementi tali da poter aprire un negoziato vero e proprio. E questi elementi, che sono stati gli stessi in tutti questi 25 anni, erano banalmente un cessato il fuoco, un meccanismo di monitoraggio del cessato il fuoco, il ritorno dei profughi nei territori che avevano dovuto abbandonare e eh, diciamo, un'accettazione una, un di un ruolo delle autorità di fatto del, del Nagorno che potesse portare a un negoziato per definire nel tempo necessario lo status definitivo. Per questo, eh, fin dalla prima risoluzione dell'ONU, venne proposta un timetable, una un, diciamo, un, un piano operativo, per il ritiro graduale delle truppe che occupavano e per l'implementazione delle altre diciamo, previsioni, compreso l'apertura, voi sapete che eh, dall'inizio dello scontro la Turchia e l'Azerbaigian avevano e hanno chiuso le frontiere fino ad oggi dell'Armenia creando un blocco e quindi c'è la previsione anche di togliere questo blocco e consentire eh, la, la piena circolazione delle merci e delle persone. Queste quattro condizioni che sono, ripeto, del 93, le ritroviamo in tutti gli altri tentativi sporadici di eh, eh, diciamo, trovare una soluzione per il conflitto. Ora, perché c'è un parallelismo fra quello che è accaduto nel 93, 93 e quello che accade oggi? Perché allora l'Armenia, sentendosi superiore dal punto di vista militare, preferiva la strada della conquista alla strada del negoziato. Anche perché, evidentemente, il negoziato doveva portare ad una mediazione. Era difficile che il negoziato si concludesse con l'accettazione dell'indipendenza. E questa situazione è durata per, per, per, per molto tempo, anche perché nel 92 93 l'Azerbaijan era molto fragile. Eh, non solo economicamente e militarmente, ma anche politicamente. Pensate che nei due anni della mia presidenza io ho avuto a che fare con quattro presidenti a zero. e Uno addirittura neanche incontrato perché venne sostituito prima del mio primo viaggio e poi il, il primo presidente, il secondo il Cibei, il terzo Aliyev. Cioè, questo fotografa la debolezza di, di, un, di, un, di un paese. Come ho detto, eh, dal 94, quando eh, si riesce semplicemente non lo faccio più io, lo fa la presidenza successiva, anzi lo fanno i russi sulla base del lavoro fatto dalla presidenza svedese lo fanno anche allora i russi player principali nella zona dal 94 eh, cessazione dell'ostilità e quindi parte questo eh, tentativo inesistente della comunità internazionale io sono molto critico con l'attività del gruppo di Minsk che è, è, diciamo, eh, ha dei, dei punti di tanto in tanto dei tentativi, tutti abortiti prima di arrivare ad una discussione seria. Così accade nel 99, così accade nel 2001, così accade nel 2011 e ogni volta i temi sottesi a questo confronto sono quelli che abbiamo ricordato. Temi sempre riconfermati dalla comunità internazionale, arricchiti dai principi di Madrid nei quali si aggiungono alcuni elementi e in ultimo dal summit del G8 dell'Aquila dove si aggiunge l'apertura di un secondo, diciamo, anche qua torniamo ai giorni di oggi, di una seconda linea, quindi il corridoio del Nashewan che possa raggiungere direttamente l'Azerbaigian. Eh, questo, diciamo, modo, eh, come tu hai detto giustamente, non ruolo della comunità internazionale e dell'OSCE in particolare, è stato in un certo momento quasi teorizzato. Si è parlato di conflitto congelato e questo è stato teorizzato Cito per esempio un uh, uh, illustre diplomatico italiano che è stato uh, presidente, uh, segretario generale dell'OSCE, che uh, in una sua dichiarazione nel novembre 2011 disse testualmente se non possiamo creare le condizioni per risolvere il conflitto la seconda miglior scelta che possiamo fare è gestire il problema in modo tale da non peggiorarlo. Questa è la teorizzazione uh, precisa del conflitto congelato. Però, come magistralmente ha detto una volta proprio Giorgio Comai, i conflitti congelati non esistono, perché come si scongelano i ghiacciai, ahimè purtroppo, si scongelano anche i conflitti. E allora le riflessioni conclusive che faccio di questo intervento sono, ma in questi 25 anni non ci si è accorti che la situazione nel frattempo stava cambiando? Era così impossibile prevedere che... Eh, prima o poi la guerra sarebbe scoppiata in maniera eh, totale, io credo che fosse prevedibile, ma mh, a testimonianza che lo era, cito un rapporto dell'International Crisis Group, eh, uno degli organismi internazionali diciamo, di analisi geopolitica dei conflitti più prestigiosi, che nel dicembre del 2019, in un suo rapporto, ha detto esplicitamente guardate che se non si interviene, prima o poi, un conflitto di larga scala scoppierà di nuovo. Perché questo? Io me ne resi conto, eh, non mi sono più occupato di Nagorno-Karabakh per molti anni, quando nel 2018, dicembre, venne invitato dal governo Zero, anzi dal centro studi diciamo, strategici vicino alla presidenza, quindi dal governo sostanzialmente, a fare una conferenza per la comunità internazionale a Baku per parlare di questi due anni di esperienza che avevo avuto. E poi per parlare di questo famoso e eh, possibile utilizzo della formula alto-tesina che avevo lanciato allora nei privati conversari con i due presidenti, non nelle negoziazioni ufficiali, e che è rimasta sotto traccia, ma anche di questo ogni tanto se c'è una citazione eh, insieme con la Groenlandia, con Luise Holland, come diciamo, possibile via d'uscita intermedia tra una semplice autonomia interna o un'indipendenza, il tentativo di trovare una mediazione fra quei due principi difficili da conciliare che ho detto prima. Ecco, ma in questi eh, 27 anni la situazione sul campo è cambiata. È cambiata perché eh, l'Azerbaigian si è rafforzato economicamente, si è rafforzato politicamente, ha un ruolo maggiore e militarmente. Ed un segnale di questa differenza, diciamo, di, di, di balance of power si è avuta nel 2016, quando con un attacco inizialmente simile a quello del 27 settembre, gli Azeri si sono impossessati di un paio di eh, località, diciamo, strategicamente importanti e poi la cosa si è fermata lì. Però in questa mia, eh, diciamo, visita in Azerbaijan io ho colto due cose. Una, una frustrazione crescente per il fatto che la diplomazia non portasse a nessuna modificazione. Una frustrazione legata anche a una difficile situazione interna, economica, il calo del prezzo del, del, del petrolio, del, del, del gas, e anche il fatto che questo, come sempre accade, questo, questo problema del Nagorno-Karabakh, è un problema che ha un peso politicamente interno molto forte. Ricordiamoci che a luglio, quando ci furono i primi incidenti, e venne ucciso un generale a zero abbastanza famoso, c'è stata una folla che ha attaccato il Parlamento a zero. Quindi, diciamo, c'è anche un fattore interno che in entrambi i paesi pesa. Il secondo elemento, e chiudo su questo, che mi aveva colpito, era un'attenzione molto favorevole all'elezione di Pashinian. nel senso che si attribuiva il fatto che per la prima volta un presidente armeno non fosse più espressione diretta degli armeni del Nagorno e che avesse, un'esperienza più da società civile che da establishment e fosse più aperto apparentemente sulla tematica del Nagorno, veniva vista con grande interesse. Come è noto, Pascignani all'inizio ha avuto un atteggiamento aperto, c'è stato anche un incontro tra i due presidenti, poi però negli ultimi tempi ha usato parole completamente diverse, è noto che eh, nagorno Karabakh, si è limitato a dire Nagorno-Armeno, punto e basta, è noto che a un certo momento si... Sì, progettava di cambiare, di spostare il Parlamento e il governo a Suscia, da Stepanakert, ed è interessante, sarebbe interessante capire il perché. Eh, molti sostengono, ed è una tesi secondo me ragionevole, che questo dipendesse anche da un difficile rapporto che lui aveva con, e ha con i russi, che eh, non lo amavano, non lo amano per le sue battaglie anche anticorruzione e che probabilmente abbia dovuto ricorrere a un atteggiamento nazionalista a sua volta per eh, difendere la sua posizione all'interno. Quello che è certo è che non si è capito il cambio geopolitico drastico che c'era nella regione, questa modificazione nella bilancia di potenza, il nuovo ruolo molto più aggressivo della Turchia, il fatto che Ascegnan eh, era un presidente debole nel suo rapporto con i russi. In conclusione si possono dire due cose, la prima che gli armeni avranno comunque vada molto meno di quello che avrebbero avuto attraverso un processo negoziale serio e la seconda che ancora una volta l'Europa e gli Stati Uniti sono stati senti e la partita si è giocata tra Russia e Turchia così come in Libia così come in Siria. Grazie Mario per questo tuo intervento. Sì, eh, insomma emerge questo, questa, um, questo, quello che appunto definivamo un non ruolo no? di, di, di una serie di istituzioni internazionali, tanto che oggi proprio sul sito dell'Osservatorio de, dell balcani Caucaso e Trans-Europa uno, dei, uno, degli, uno delle persone che scrive per osservatorio e anche una persona che conosce bene le dinamiche anche dell'Europa Paolo Bergamaschi scrive che è una guerra che poteva essere evitata, no? Questa ultima, proprio per la serie di, di, di. proprio per quello che non si è fatto. No, per, per, per prevenirla insomma. e questo eh, insomma, è doppiamente triste quando, quando forse si, con alcune soluzioni si potevano evitare, evitare spargimenti di sangue perché parliamo anche di morti, non parliamo solo di territori che, eh, rivendicati da, da una parte o dall'altra ma parliamo di persone, parliamo di morti non solo tra i militari, che comunque sono persone e quindi ovviamente non, eh, non dovrebbero morire, ma anche tra i civili. Allora Mario, con questo suo racconto eh, anche personale di, di, de, della, della vicenda dagli anni 90, ci ha portato un po' all'oggi. Eh, quindi eh, Giorgio, eh, a questo punto chiedo anche te di... di eh, di introdurre, di, di parlare un po' di quello che è la situazione odierna. Mario appunto ha parlato anche dei ruoli delle, dei ruoli di, di, di, di Turchia, dei ruoli della Russia, insomma, che è, di, di esterni ma molto molto presenti, quindi insomma credo che sia importante anche questo aspetto qui. Poi magari possiamo anche eh, cominciare a, ehm, a vedere, ci, cominciano ad esserci alcune domande, Alcune sono sugli anni 90, ecco magari io se, se Giorgio vuoi dire qualcosa, che noi le vediamo qua a monitor, se vuoi dire qualcosa, ma magari resterei più, adesso cercherei di andare più sull'oggi, no? insomma, quindi se vuoi dire qualche, qualche battuta su, su, per chiudere sugli anni 90, ma poi andrei appunto sull'oggi con un intervento sull'oggi, grazie. Va bene, sì, eh, si è attivato il microfono, sì. Eh, sì, riprendo anche una questione che, a cui ha accennato Mario e Raffaelli e che emerge anche da, da alcune delle domande. Allora, quando eh, si parla di, di conflitto nel Nagorno-Karabakh ci si ritrova sempre a fare questa distinzione tra quello che è il Nagorno-Karabakh strettamente inteso, ovvero la, la, la regione insomma, eh, che corrispondeva a quella dell'autonomia dell già in epoca sovietica, e i territori adiacenti eh, conquistati dalla parte armena. Eh, nel, nella guerra d'inizio anni 90 eh, in seguito ai quali in sostanza l'intera popolazione locale a zero è stata costretta ad abbandonare le proprie case e le proprie terre natali secondo me come dire, una riflessione che acceni un po' a, a, a questo che, che evidenzi questa distinzione è anche un po' importante per, per, per capire come siamo arrivati eh, all'oggi e, um, prima, appunto, Mario Raffaele faceva riferimento al principio dell'autodeterminazione, al principio dell'integrità territoriale, che appunto in alcune circostanze sono conciliabili, mentre in altri, eh, che sono per quelli di conflitto, eh, non lo sono. In questo caso, qua eh, diciamo così, eh, è, è possibile parlare di autodeterminazione degli armeni per quanto riguarda il Magorno-Karabakh strettamente inteso, mentre non è affatto possibile parlare di autodeterminazione degli armeni. Eh, quando si pensa a questi territori adiacenti, cioè sono aree che erano abitate quasi esclusivamente da zeri o altre comunità, ma non da quindi di quale autodeterminazione si sta parlando. È chiaro che eh, anche quel, quell'elemento eh, era ehm, come dire, di, di difficile eh, argomentazione. Infatti, proprio queste, queste aree all'epoca erano inizialmente vissute eh, come, come moneta di scambio, quantomeno da una, da una buona parte. Eh, anche della stessa comunità armena, e quindi come un elemento eh, da utilizzare nei negoziati per arrivare a una soluzione eh, favorevole, in sostanza, appunto un riconoscimento di dell'indipendenza del Karabakh e eh, la possibilità di avere un collegamento via terra attraverso il cosiddetto corridoio di Lacin tra eh, Nagorno-Karabakh e Armenia. Quello che è successo, è che secondo me eh, ha reso eh, sempre più difficile trovare un compromesso al di là appunto delle dinamiche negoziali regionali a cui ho accennato prima. Mario Raffaele, sta proprio il modo eh, in cui si è pensato a questi territori. Quindi, vi sono secondo me eh, due dinamiche, una da parte almeno, una da parte a zero, che è importante eh, ricordare per, eh, per cercare di ragionare su cosa è successo in questi più di vent'anni eh, di conflitto non congelato, perché appunto, come evidenziava appunto Raffaelli, poco fa, e le cose sono cambiate tanto in questi anni. Beh, da parte armena, e se questi eh, territori inizialmente erano percepiti come appunto solamente un'area eh, di sicurezza eh, o moneta di scambio, sono, sono state, stati concettualizzati sempre più come parte integrante eh, del, del, eh, dello Stato, de facto del Nagorno-Karabakh e quindi dello spazio armeno, quindi in, da come emerge sia dalla cartografia locale, sia dalla legislazione locale, quelle aree eh, erano sempre più considerate eh, territori come eh, deve, uguali eh, a quelli della, della, della vecchia autonomia del Nagorno-Karabakh, tanto che nelle, nelle mappe conte, contemporanee sia armeniche che del Nagorno-Karabakh non si fa in sostanza alcun riferimento a quella, a quella regione autonoma, eh, che invece poi è riemersa adesso nel, nell'accordo di pace. Eh, a partire soprattutto dalla 99 inizio anni 2000, quindi è iniziato un, un processo anche eh, in cui da parte armena si, eh, eh, si sono trasferite delle persone in queste aree appunto eh, precedentemente abitate da Zeri, eh, con, eh, si parla in alcuni casi di persone eh, che hanno costretto, erano state a loro volta costrette ad abbandonare le loro case in seguito al conflitto, in altri casi di persone che vengono eh, dall'Armenia stessa, e Quindi andrà ad abitare queste, queste aree, l'intenzione era quella di rafforzare in qualche modo il controllo su queste aree rafforzare lo status quo, che era un po' eh, l'intenzione evidentemente di lungo periodo della parte armena, di arrivare a uno status quo sempre più forte, di avere eh, una comunità eh, regolare anche in queste aree che appunto ne legittimasse la presenza. Si stima che, che insomma, fino a settembre ci fossero circa 15-17 mila persone che abitavano regolarmente in questi territori cosiddetti eh, adiacenti. E quindi questo è stato un elemento eh, sempre più difficile, come dire, del, del conflitto, eh, ma eh, in, una certa, in certa parte eh, rispecchiato anche eh, da parte eh, a zera, nel senso che anche da parte zera si è sempre denunciato come eh, del tutto illegale, qualsiasi cosa venisse fatta dalle autorità di Stepana Kerto, succedesse in Nagorno-Karabakh. Non si è insistito con, picco, con, con rare eccezioni. Ad evidenziare la, la distinzione tra Nagorno-Karabakh e territori adiacenti, che secondo come dire, i principi di base dei negoziati e poi come è emerso anche oggi, è una distinzione comunque importante, importante sia diciamo così, nel, nel diritto sia eh, nella pratica. Ed entrambe le parti come dire, non hanno evidenziato eh, questa distinzione. Eh, però, eh, un po' più... e questa... Eh, questa... equità a livello internazionale... No, e eh, sì, volevo concludere sulla parte, eh, cosa è cambiato anche da parte dell'Azerbaijan. L'Azerbaijan è cambiato in primo luogo, appunto, come si Raffaelli, Raffelli, che è diventato... Eh, grazie a, agli idrocarburi, a, alle nuovi oleodotti costruiti eh, in seguito agli accordi del, del 99, la, la, la futbrisi e altri fondi molto, molto più ricco. Ma anche la posizione della leadership a zero è cambiata in questi anni, è inutile eh, negare per chiunque ha ascoltato, se non direttamente le registrazioni delle, dei, dei discorsi e degli incontri che faceva L'ex presidente Aliyev, il padre dell'attuale presidente negli anni 90 e fino all'inizio del 2000, erano come dire, dei discorsi, dei toni, tutto sommato, al di là della difficoltà del conflitto, molto più concilianti, quindi era un'effettiva apertura al dialogo con la parte armena e un rispetto formalmente costantemente espresso, ribadito, pur con tutte le complessità del caso. Eh, in questi anni, anche da parte dell'Azerbaigian, la posizione è sempre stata sempre più massimalista, sempre più spinta a parlare di armeni come, come nemici. E questa la forma è stata costantemente usata anche eh, in, queste, in queste ultime settimane, e quindi rendendo eh, sempre più difficile eh, far procedere dei, dei negoziati eh, in mancanza totale di fiducia. Quindi, finché si, si fa riferimento alla parte armena come, eh, come nemici, come eh, un gruppo eh, che dobbiamo eh, mandare via e quasi sempre distingue, sì ma il presidente si riferiva ai militari o eh, alla comunità locale l'ambiguità La, spesso non era risolta se eh, nei discorsi eh, così dedicati a un pubblico internazionale il presidente l'attuale presidente lama lì includeva sempre un riferimento all'importante tutelare i diritti della comunità armena locale, anche se erano riferimenti diciamolo, molto generici, nei discorsi alla nazione i toni erano spesso eh, molto più duri. Quindi da entrambe le parti, e si negava in modo sempre più esplicito qualsiasi disponibilità ad accettare eh, un, un, una qualsiasi soluzione che non prevedesse eh, il Nagorno-Karabakh come parte all'interno del, del quadro della sovranità eh, dell'Azerbaigian e quindi da entrambe le parti vi è stato un processo eh, di, di radicalizzazione delle parti che ha reso eh, i negoziati sempre più impossibili, sia eh, anche perché come dire, questa narrazione era regolarmente eh, espressa e riportata a, alla, propria, eh, alla propria popolazione. E questo su me è anche uno dei, dei problemi che, che emergeva come dire, una trappola che le leadership si sono fatte a se stesse si sono tolte tutte le possibilità di arrivare a una situazione negoziale l'hanno fatto entrambe le parti, l'ha fatto in modo eh, spiccato eh, anche eh, la parte armena in questi anni quindi eh, finché eh, abbiamo visto, non so, pochi mesi fa quando state le nuove elezioni del, del, delle autorità di de fatto del Nagorno Karabakh eh, anche Pashinyan vi è andato e ha eh, assistito al al, al giuramento in cui si, si prometteva di difendere l'integrità territoriale della Repubblica del Nagorno-Karabakh, eh, la Repubblica di Arzakh, come è stata poi rinominata con un referendum costituzionale qualche anno fa. Quindi a quel punto da parte armena si parlava già di integrità territoriale della Repubblica del Nagorno-Karabakh, ma in questi confini... Eh, più allargati, insomma, che includevano anche i territori adiacenti. Se questo era il punto di partenza, si insisteva sull'imperità territoriale in quei confini, senza fare altre distinzioni. si insisteva eh, sulla propria superiorità militare, spesso si faceva eh, scherno della possibilità eh, che la parte azzera eh, potesse vincere, e, ebbene, insomma, la, la guerra si faceva sempre più inevitabile. E su questo, e poi concludo qui, eh, sì sicuramente appunto c'è una responsabilità eh, legata anche ai comportamenti di questi ultimi anni di questi ultimi mesi da, da entrambe le parti ma eh, davvero le, le ultime secondo me realistiche possibilità di arrivare a una, un accordo negoziale effettivo sono quelle del, del 99 forse quelle del 2001 ma già da allora le posizioni si stavano allontanando eh, i toni eh, stavano diventando come dire rendevano implausibile la situazione, eh, una soluzione eh, negoziata e già da, da molti anni nessun eh, leader dei, dei due paesi sarebbe stato in grado in qualche modo di, di convincere la propria popolazione eh, ad accettare un accordo che non rispecchiasse le, le soluzioni eh, massimaliste che si, che si definivano o un risultato estremamente vicino a questo. Non l'avrebbe potuto fare eh, né Pashinyan né il suo predecessore, o altro presidente che, può, che avrebbe potuto arrivare al suo posto, adesso, Primo Ministro dopo la, la riforma costituzionale in Armenia, né eh, l'avrebbe potuto fare eh, Aliyev, appunto anche in un contesto eh, diciamo così, eh, più autoritario. Sarebbe stato molto difficile imporre una soluzione che non era in linea con eh, il mantra così a lungo eh, ripetuto. Che, eh, la soluzione era eh, come dire, piena integrità territoriale da parte dell'Azerbaigian e non mollare neanche eh, un centimetro da parte eh, dell'Armenia. Quindi, questa è un po' la dinamica che secondo me ha reso sempre più eh, inevitabile questa guerra, che era una guerra ampiamente eh, annunciata, e poi, appunto, anche se nel, nel contesto specifico, è resa possibile dal, dal ruolo e eh, dalla pressione reciproca di, di, di alcuni attori. Adesso mi fermo se non parlo troppo, magari eh, poi su questo insomma, si, può, si può continuare. Eh, grazie Giorgio. Io riprendo proprio sull'ultima cosa che hai detto, cioè il ruolo degli attori esterni, chiamiamole. Vedo sui commenti che ci sono varie persone che proprio parlano dei ruoli diciamo, esterni. Si parla di Russia, si parla di Turchia, si parla del... ci viene chiesto come mai... Non, non ci siano, come mai l'Unione Europea non partecipi appunto così attivamente e se ha delle preferenze, se ci sono interessi economico-strategici dietro questo? No? E Uh, anche c'è chi arriva a ipotizzare e a pensare se ci sia un possibile ruolo futuro dell'amministrazione degli Stati Uniti ecco mi verrebbe da chiedervi eh, sia a Mario che a Giorgio su, da questo punto di vista appunto gli, delle, delle tensioni appunto anche degli attori, degli attori esterni un po' l'abbiamo già accennato ma, ma vedo che c'è molto interesse nei commenti ecco parlando dei commenti uh, siamo contentissimi che ce ne siano molti permettetemi di eh, ci rendiamo ovviamente conto che ci sono persone appunto l'ho detto anche prima de, sia della comunità armena che della comunità Zera eh, ecco vi chiedo un attimo di moderazione su queste nostre pagine noi siamo qui proprio per cercare di capire e per cercare assieme di mh, mh, noi non possiamo dare soluzioni ovviamente ma il nostro intento è proprio quello di cercare dei ponti cercare delle vie possibili no? E di tracciare questo la stessa esistenza del forum ma anche il centro per la cooperazione nasciamo proprio per questi motivi qua per cercare appunto dei possibili via di dialogo quindi vi prego almeno nei commenti di cercare di, di, di moderarvi eh, non so Giorgio Mario su appunto questo c'è molto interesse sul ruolo esterno dentro il conflitto quindi Mario se vuoi magari te eh, dire due cose su questo e poi ovviamente anche te Giorgio eh. Eh, sì ma in parte ne avevo accennato prima intanto cominciamo col dire che questa vicenda finale ha testimoniato l'assoluta irrilevanza del cosiddetto gruppo di Minsk nel senso che uno dei tre soggetti della Troica ha avuto un ruolo determinante e gli altri due totalmente assenti gli Stati Uniti hanno cercato di fare un cessate il fuoco umanitario che è durato cioè non è nemmeno cominciato come gli altri due eh, cercati dai russi fino all'ultimo finale invece e, e quindi il, il timbro che c'è stata una totale eh, inesistenza da parte dell'Europa e degli Stati Uniti eh, è certificato da questo tant'è che io mi chiedo anche quale potrà essere un ruolo effettivo futuro del gruppo di Minsk perché o viene rilanciato in qualche modo cioè, o altrimenti non so cosa possa accadere mentre invece i due eh, soggetti principali sono stati quelli citati, la Russia e, e, e la Turchia, e eh, in forma incisiva, anche se meno appariscente, quella israeliana, perché è noto che la diciamo, superiorità militare eh, che hanno avuto gli azeri eh, rispetto a questa convinzione che, che, di cui parlava Giorgio di, di non essere diciamo, eh, vincibili militarmente, basata sul fatto che c'era una lunga tradizione di superiorità, di capacità, del terreno montagnoso difficilmente prendibile, è stata superata da questo afflusso, a parte il mercenario e quant'altro, ma la cosa decisiva è stato l'uso massiccio di droni eh, eh, sofisticati e forniti sia da Turchia che da Israele. Allora uno si domanda perché Israele? Eh, perché Israele ha un rapporto con l'Azerbaigian in chiave anti-iraniana e, e, e, e, e perché l'Iran ha un ruolo defilato perché c'è una minoranza iraniana che supera il 30% quindi una minoranza consistente che è di origine azera e quindi l'Iran è pur... anzi in questi giorni ci sono state manifestazioni con arresti di centinaia di eh, iraniani di origine azera che andavano in piazza a protestare per mancanza di solidarietà islamica da parte dell'Iran quindi diciamo... Il ruolo dei, dei, dei, dei players internazionali è molto più eh, complicato di quanto possa apparire, eh, diciamo, a, a prima vista, eh, più in generale, è, è, è di nuovo, lo dicevo all'inizio, un esempio eh, di, di, di quanto è accaduto in Libia e in Siria. Eh, è accaduto anche in Nagorno-Karabah, perché, eh, diciamo, in, in Libia. I, i turchi arrivano a difesa del governo serrai per impedire che haftar supportato da, da francia e, e, e da e da prevalere. la dopodiché, la la, eh, il, la Russia, eh, E la un accordo fra i, due, eh, fra i due players. In Siria è capitato il contrario. I russi corrono in soccorso di, di Assad eh, eh, che stava in difficoltà per l'azione degli oppositori sostenuti dalla Turchia. E, e in Nagorno-Karabakh, in forme diverse, è capitata la stessa cosa: eh, una competizione eh, fra queste due potenze eh, regionali eh, eh, e alla fine un accordo fra loro sulla testa delle popolazioni, che poi l'accordo è stato fatto da loro. Tra l'altro, eh, si dice che il vincitore diplomatico sia la Russia, è una sciocchezza, forse ha vinto molto di più perché è normale che la Russia abbia un ruolo di quel tipo in, in, in un'area come il Sud Caucaso. Eh, eh, la novità è il ruolo turco che viene addirittura eh, formalizzato con la creazione di un centro congiunto eh, turco-russo eh, eh, per, per, per monitorare il cessate il fuoco. Eh, allora perché accade questo? Accade perché è finito il mondo multipolare, multilaterale, gli organismi multilaterali non funzionano e siamo in un gioco di eh, potenze eh, più o meno rilevanti eh, che giocano negli scacchi regionali il, il loro peso. Allora l'Unione Europea per contare cosa deve fare? Deve esistere, eh, deve esistere ma per esistere eh, bisogna avere una politica unita e avere anche gli strumenti e purtroppo in certi casi lo strumento è anche uno strumento militare per poter pesare, perché altrimenti si è irrilevanti, che non significa avere lo strumento militare per usarlo necessariamente, ma per essere un, un giocatore. Una domanda, vedevo, diceva, ma perché il rapporto c'è cioè, con i paesi? Eh, certo, sono paesi anche diversi, verso gli armeni c'è una naturale eh, diciamo, simpatia per, per, per i per le vicende tragiche che hanno dovuto sopportare nella storia, in particolare nei confronti della Turchia. Eh, L'Azerbaijan ha un rapporto forte per le ragioni economiche, eh, ricordate prima, con molti paesi. Però anche eh, eh, qui il tema della necessità di un honest broker, come si dice in termini diplomatici, cioè di, una, di un soggetto internazionale che cerchi di mediare, eh, è fondamentale per evitare che le dinamiche che ricordava Giorgio diventino irreversibili. Cioè, eh, Io ne parlo, in questa conversazione non faccio evidentemente il simpatizzante di una parte o dell'altra, cerco di fare quello che è stato sempre il mio mestiere, cioè il mediatore, e, e che quindi cerca di ragionare con razionalità con quello che è possibile fare. Mettere d'accordo in situazioni difficilissime due parti è complicato perché le due parti devono entrambe ritenere che, attraverso il negoziato, possono ottenere il risultato che fino a quel punto ottengono con le armi. Per fare quest'opera di convincimento è necessaria anche una pressione esterna, perché non esiste mai, io ho operato in conflitti nel Nagorno, in Somalia, in Mozambico, in altri paesi del Corno d'Africa, e non esiste mai un processo di pace che possa arrivare a successo se non c'è un processo virtuoso di area, per lo meno regionale se non internazionale se i players attorno ai contendenti non hanno una posizione comune nel cercare una soluzione positiva è difficile che questo accada perché a turno i due players penseranno che l'opzione militare sia prevalente perché è quella che gli consente di garantire i propri interessi questo al netto, ripeto del, del giudizio di valore sulle richieste diciamo alternative come metodo e purtroppo questo, diciamo, Honest Broker è mancato e manca perché le parti coinvolte non possono esserlo perché la Russia ha degli interessi diretti, la Turchia ha i suoi e dà un'aggressività con Erdogan che non era quella della Turchia dei tempi miei, 92-93, che anche allora era totalmente a favore dell'Azerbaigian, ma non con l'aggressività e con la spregiudicatezza che ha Erdogan. Quindi questi sono i fattori che sono cambiati. E mentre allora poi una comunità internazionale aveva dei meccanismi più forti per contenere questi protagonismi, diciamo, violenti e aggressivi, oggi lo ha molto meno. E va ricostruita. E allora qual è il ruolo dell'Italia? In questo, per esempio, oltre che l'Europa, cosa fa l'Italia per far nascere, far crescere un'Europa che abbia queste caratteristiche? Perché poi le cose si costruiscono se tutti i mattoncini vengono messi uno accanto all'altro. Un'ultima considerazione? perché torno a, a, a, al tema del, del meccanismo che poteva essere tale da superare quel problema di cui parlava Giorgio della incomunicabilità delle due parti. Il meccanismo era quello di non pretendere di dare una soluzione definitiva subito. Quando in quel pacchetto di opzioni che abbiamo ricordato, eh, la cessazione delle ostilità, il monitoraggio internazionale, il ritorno dei profughi da una parte e dall'altra, L'apertura delle frontiere si aggiungeva uno status provvisorio per le autorità di fatto del Nagorno Karabakh, quella era la chiave. Cioè, non pretendere che ci fosse il riconoscimento dell'indipendenza, non c'erano le condizioni per poterlo far accettare, né quello di non considerare, appunto, come si aggiunge giustamente, i nagornesi come un soggetto eh, autonomo. La soluzione era quella di riconoscere un ruolo di fatto e usare questa situazione per portare avanti un negoziato che poteva durare anche degli anni prima di arrivare a una definizione conclusiva. Cosa è accaduto adesso sul campo, tragicamente? Che le previsioni di quel pacchetto sono state in gran parte ottenute militarmente, perché, poi vediamo se sarà implementato, questa sarebbe un'altra discussione sulle difficoltà di implementare quel tipo di accordo, ma comunque teoricamente i territori, i sette distretti verranno ridati, no? ci sarà apparentemente la libera circolazione delle, delle merci delle persone, ci sarà il corridoio di Lacin, però ci saranno due grandi differenze, un protettorato russo, perché saranno i russi a eh, gestire il Nagorno-Karabakh e soprattutto la presenza degli armeni a Shusha, che è, come è noto, la posizione strategica per controllare il Nagorno-Karabakh e i nagornesi che non avranno quello status neanche provvisorio ma ad oggi sono totalmente privi di rappresentanza questa è una situazione tragica allora concludo cosa dovremmo fare? preoccuparci di questo preoccuparci del fatto che purtroppo i nagornesi stanno scappando dal Nagorno ci sono cose tragiche ho visto prima di, di collegarmi un servizio della BBC con i nagornesi armeni che stanno bruciando le loro case perché non vogliono lasciarle a chi arriverà i nagornesi della, soprattutto dei territori, diciamo, dei sette distretti, quei 15.000 di cui parlava Giorgio, che stanno bruciando le loro case e se ne vanno via, vedo, questa è la tragedia che si sta consumando. Allora, almeno su questo, l'Europa qualcosa dovrebbe fare, intervenire dal punto di vista umanitario. E bisognerebbe spingere perché si riaprisse un qualche tipo di processo negoziale, perché una situazione che umilia di fatto gli armeni non può essere una situazione non solo accettabile, ma neanche stabile. Grazie Mario. Eh, hai introdotto un tema mh, del quale proprio volevo, volevo far portare a una riflessione. Insomma. Quindi, eh, ci sono, ovviamente, c'è un conflitto, ci sono stati, abbiamo parlato dei numeri di morti, ci sono degli sfollati. Ecco quindi la, la, la situazione umanitaria, eh, Giorgio ieri al telefono per preparare un po' il, questo appuntamento parlavamo proprio della, della questione umanitaria no? e del fatto che al momento nella zona praticamente eh, ONG non ne stanno entrando, non possono entrare se non, se non ho capito male in questo momento, quindi sarebbe interessante anche magari mh, da parte tua se, eh, se, se ci dici qualcosa di questo. Poi dopo se vuoi anche tu aggiungere qualcosa sui ruoli esterni ma credo che il, questa cosa della questione umanitaria in questo momento eh, ovviamente eh, accordi di pace, soluzioni possibili sono fondamentali ma in un momento in cui c'è gente che soffre la questione degli aiuti, la questione del, del, del soccorso credo che sia fondamentale. Quindi se possiamo fare un focus su, que, un focus su questo credo che sia abbastanza importante. Grazie. D'accordo, sì, riprendo brevemente, parto brevemente dal ruolo della Russia, ma poi passerò subito appunto a parlare di questa, della questione umanitaria e di cosa può fare la comunità internazionale, che sono un po' le questioni che, che ci interessavano direttamente. E il ruolo della Russia secondo me è interessante perché in tanti, in tanti scenari è un ruolo che ha dimostrato di essere destabilizzante. In questo caso eh, ha avuto, pur con tutte le peculiarità per tanti anni, un, un ruolo che ha, ha permesso di mantenere una relativa stabilità, anche se quella relativa stabilità è stato ciò che ha posto le basi per la quale che stiamo vedendo adesso. Eh, però in questo momento ha comunque ho avuto un ruolo, eh, voglio dire, in qualche, in qualche misura eh, positivo. Cioè se immaginiamo un contesto eh, adesso inimmaginabile, così per astratto, senza, senza la Russia, eh, quello che sarebbe presumibilmente successo sarebbe stato che la guerra avrebbe eh, come dire, fatto il, il suo decorso con un disastro umano umanitario eh, ancora più ampio quindi in qualche misura la capacità della Russia di eh, avere forza sufficiente per imporre certo eh, delle condizioni eh, come dire, le, delle modalità tutte proprie una, una relativa stabilità nella regione eh, ha una, una sua rilevanza la Russia però eh, non ne, non ne esce benissimo, anzi si, si, si, si va a infilare in una situazione davvero eh, molto difficile, qua credo che sia un po', si collega un po' a, a quando ehm, Mario Raffaele accennava al fatto che è, si parla spesso della Russia come grande vincitrice, questa è una cosa molto, molto discutibile, anche perché appunto eh, si ritrova con eh, un proprio contingente di forze di pace, un contingente come è, è sempre il caso per, per questo tipo di, di azioni relativamente... Eh, ridotto che deve tutelare eh, la sicurezza eh, degli armeni del Karabakh, di questo vi sta parlando eh, in sostanza. E con la condizione inclusa in questo eh, accordo stipulato qualche giorno fa che eh, la loro presenza verrà, dovrà essere come dire, si, si mh, prorogherà automaticamente, ma ogni cinque anni c'è la possibilità da parte di ognuna, eh, una delle due parti di, di bloccarlo. E questo crea un momento eh, di, di, di tensione strutturale. Nelle relazioni eh, tra i due paesi e, eh, come dire, una, un, un, in un certo senso, un, una quasi situazione di, di, di minaccia costante. E quella eh, minaccia rende eh, implicita eh, per ora, rende eh, più difficili le cose eh, per la Russia. Dice cioè Qualcuno potrebbe dire che dà strumenti di pressione da entrambe le parti, ma eh, è, è vero anche il contrario. La Russia si trova davvero in una situazione eh, difficile perché se tra cinque anni la parte de, dell'Azerbaijan che dice se no basta, gli, le forze di pace non le vogliamo più, cosa farà la Russia? È una situazione davvero difficile da immaginare e ci saranno come dire tante azioni per questo non succeda, ma questa possibilità è tra gli elementi, e poi passiamo alla, alla dimensione umanitaria, che rende eh, particolarmente difficile la scelta per decine di migliaia di armeni della regione. Che fare. Eh, alcuni si troveranno... Già si trovano, insomma, sono già stati sostanzialmente costretti eh, ad abbandonare le proprie case, alcuni eh, lo dovranno fare, altri si dovranno, si dovranno chiedere che cosa fare, se ritornare nelle aree, eh, come dire, protette dalle forze di pace russe, e, ma se quella è una, come dire, una scelta. Eh, di vita eh, saggia, naturalmente, come dire, tanti vogliono tornare alle loro case per, per patriottismo, semplicemente perché è il loro luogo natale, ma la situazione non è facile. Eh, non si parla eh, in modo esplicito dell'eventualità dell che vi sia eh, qualche armeno che vuole rimanere sotto controllo dell'Azerbaigian, è già una situazione estremamente difficile da immaginare eh, nel contesto attuale. Quello di cui si arriverà eh, a parlare, che, che è importante e che è una delle dinamiche centrali, come dire, che, che porta alla, alla grande gioia pubblica che, che è stata espressa in Azerbaijan in, in queste settimane, è la possibilità da parte di ragionevolmente eh, decine di migliaia di persone, forse eh, anche più, già eh, insomma, nei prossimi anni, un po' alla volta, di poter ritornare a quelle che erano le loro case, anche se oggi sono spesso eh, solo rovine. Vi ritorneranno, quindi è questa situazione molto difficile in cui vi sono eh, decine di migliaia eh, di azeri. Centinaia di migliaia, il numero originale, vedremo quanti potranno realisticamente tornare nel breve periodo in queste aree che vorranno ritornare alle loro case. Vi sono appunto eh, decine di migliaia eh, di armeni che le devono abbandonare, quindi sia appunto 15.000 poco più abitavano nei territori adiacenti, sia eh, quelli delle zone del Nagorno-Karabakh, più strettamente inteso, che secondo, alla fine, di seguito questa attuale eh, azione militare, sono ora sotto controllo eh, dell'Azerbaigian. insomma si parla di, di Shusha stesso, della zona di Adrut e di alcune aree nel nord, è difficile appunto arrivare a delle eh, stime precise di quante, di quante persone, probabilmente un altro quasi 20.000 persone, eh, che realisticamente non potranno tornare nel, nel breve periodo alle proprie, alle proprie abitazioni. E quindi questo crea una situazione umanitaria molto difficile eh, per l'Armenia, che dovrà affrontare, eh, dovrà decidere cosa fare con queste decine di migliaia di persone. Se queste si eh, troveranno casa in Armenia, andranno da altre parti, alcuni forse sceglieranno di andare... Eh, all'estero, nel lontano estero, come, come si dice a volte nella regione o nella Russia, come hanno scelto in tanti dopo la guerra di inizio anni 90, altri potrebbero decidere di, di, di trovare nuova casa, soprattutto se avranno un sostegno da parte del governo, in altre parti, in quelle parti del Karabakh che adesso la parte armena eh, ancora mantiene. Ora, in questo contesto, appunto... Eh, c'è un, un grande eh, dilemma su cosa può fare eh, la comunità internazionale, appunto la situazione eh, è, è davvero drammatica e, e fino adesso c'è poco che ci fa ben sperare. abbiamo parlato del, dell'irrilevanza eh, dell'Unione Europea e di altri attori internazionali, nel caso dell'Unione Europea forse appunto questa irrilevanza era... Eh, ce la potevamo in un certo senso aspettare in tempo, in tempo di guerra, appunto perché non ha capacità militare l'Unione Europea, ma in fase di negoziati, di costruzione, aiuto umanitario, l'Unione Europea potrebbe avere un ruolo importante. Ieri Borrell ha fatto una dichiarazione, insomma, in seguito ha sentito i ministri degli esteri dell'Amenia e dell'Azerbaijan, ha detto una frase che, che mi ha colpito e lo dico sinceramente, insomma, in modo negativo, ha detto noi siamo pronti ad aiutare, ha detto l'Unione Europea. Eh, ha già contribuito con quasi eh, un milione di euro a, agli aiuti umanitari nella regione. Ora stiamo parlando di decine di migliaia di sfollati, l'Unione Europea mi parla di quasi un milione di euro come se fosse eh, una cosa rilevante. Adesso, come dire, in tempi migliori la, la provincia autonoma di Trento da sola avrebbe forse potuto fare di più e, e quindi se questo è il punto di partenza è davvero eh, è, è scoraggiante. Um, però, appunto, direi che non è il caso di scoraggiarsi, c'è molto da fare e, e qui eh, si tratta, qua si entra nell'ambito che ci sono una serie di, di, di aspetti e di decisioni che devono essere prese in queste settimane. Eh, perché, appunto, per quanto riguarda le questioni di lungo periodo, un accordo di pace sarà eh, necessario aspettare, appunto, non solo per, perché non è il momento di parlare sicuramente di status o di quant'altro, ma perché. Per arrivare a qualsiasi tipo di, di, di accordo di pace ci vorranno comunque dei, dei, dei tempi lunghi per trovare anche delle soluzioni eh, pragmatiche. Ma ehm, ci sono una serie di decisioni che andranno fatte nel breve periodo che avranno un impatto su quanto la situazione rimarrà, come dire, eh, gestita in modo locale, come adesso, in sostanza, in cui la Russia ha la piena responsabilità eh, della. Della, della comunità armena locale di garantire la stabilità nella regione. In questo momento la responsabilità è puramente russa, è un carico pesante che la Russia ha voluto, ma eh, forse non vuole eh, esclusivamente. E qui eh, emergono una serie di questioni. In primo luogo, in tutti questi anni, da parte dell'Azerbaijan si, si è molto insistito, si è fatta molta pressione perché eh, le organizzazioni internazionali non potessero accedere eh, al Nagorno-Karabakh, a, a differenza di quanto è avvenuto in tanti altri conflitti in questa e in altre eh, regioni quindi in sostanza eh, solo la croce rossa internazionale è direttamente attiva in Nagorno-Karabakh e eh, organizzazione della diaspora armena un'organizzazione Halo trust che fa demining è forse l'unica altra eccezione eh, di, di rilievo e se eh, ci auspichiamo un maggior coinvolgimento internazionale beh, questo è il momento da parte eh, dell'Azerbaijan eh, che ha tanto eh, di cui festeggiare, potrebbe essere anche il momento di, di, di avere un, un, po', un po' più apertura e quindi eh, permettere, eh, alla, permettere a organizzazioni internazionali di intervenire, stiamo parlando, l'unica che si cita anche nell'accordo, l'UNHCR, ma, eh, come dire, altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, quindi UNICEF, ma anche eh, le mol numerose altre organizzazioni internazionali che, spesso sostenute anche da Unione Europea o altri attori internazionali, potrebbero. Eh, intervenire attivamente. Insomma, la, la, la speranza è che l'Azerbaijan non dimostri, cioè, dimostri apertura a questo tipo di eventualità e, e che la Russia, che la Russia ehm, sia favorevole a questo tipo di intervento. In altri contesti la Russia ha avuto una posizione eh, un po' ambigua rispetto alla presenza di altre organizzazioni, inclus inclusa eh, l'OSCE stessa, se pensiamo ad esempio sia OSCE Nazioni Unite rispetto ad altri conflitti nel Caucaso del Sud, in particolare in Abkhazia, e in Australia del Sud, ma in questo caso se eh, in queste aree ci fosse un maggior coinvolgimento eh, internazionale eh, sarebbe più difficile immaginare che eh, con la ricostruzione dell'infrastruttura eh, civile, sanitaria e sociale che dovrà avvenire in questo periodo, se eh, vi sarà in questa fase di, di ricostruzione di sostegno umanitario un intervento più ampio internazionale, è più difficile immaginare che tra qualche anno Azerbaijan eh, decide di dire no, questo adesso la risolviamo di nuovo in modo militare. Insomma, la presenza anche pacifica da parte della comunità internazionale, secondo me, in questa fase può avere un aspetto positivo, può, essere, può avere un aspetto positivo sicuramente per i diretti interessati che ne hanno un estremo bisogno, eh, ma anche eh, per le parti in causa, perché per arrivare a un contesto negoziale, eh, più, più realistico, che realmente possa portare degli accordi di pace di lungo periodo. C'è bisogno sicuramente di pazienza, ma c'è bisogno eh, anche di un coinvolgimento eh, più, più ampio eh, della comunità internazionale. Finché sul suolo rimane solo Russia, eh, questo eh, lo trovo molto eh, difficile. Mi fermo qui. Bene Giorgio, eh, io direi che abbiamo ancora qualche minuto, ci eravamo dati un po' come limite lette e mezza, ci sono ancora, vedo molte persone, ci sono molti interventi, eh, ci chiedono del ruolo delle diaspore, ci chiedono del ruolo anche mh, un po di, di, di spiegare un po' la questione della riapertura dei corridoi di transito che, che sono menzionati nell'accordo alcune persone parlano di status provvisorio, modello Kosovo, ecco insomma eh, ci sono una serie di, di interventi che possiamo riprendere o anche sempre parlando di ruoli esterni, eh, il ruolo, un possibile ruolo dell'Iran dato che eh, ci sono eh, insomma, una buona parte di, di, di popolazione iraniana e di origini azzere. No? Quindi eh, vedo che c'è sicuramente molto interesse in questo nostro momento informativo e formativo anche per noi stessi credo, insomma, vedo che c'è molto molto interesse e la gente partecipa molto e Mario da questo punto di vista appunto se vuoi come dicevo insomma abbiamo ancora una decina di minuti tra te e, e Giorgio io direi appunto sulle prospettive un attimo sulle prospettive finali e appunto lo accennavi anche te eh, il ruolo anche, anche nostro, degli italiani. Qua da noi abbiamo insomma abbiamo delle comunità eh, azzere e comunità armene molto presenti, insomma, che ruolo possiamo avere anche nelle nostre. Eh, i nostri, i nostri comuni in questo periodo forse insomma in vari comuni del Trentino sono state portate l'attenzione della situazione del Nagorno-Karabakh, in consiglio regionale si discuterà una mozione che parla proprio di Nagorno-Karabakh, insomma quindi c'è sicuramente attenzione quindi anche il ruolo che è un po' quello nostro del forum, no? il, il ruolo anche delle comunità locali eh, non so, mi, mi piacerebbe anche un, un, una battuta su questo, insomma, tu che hai sempre un'attenzione anche appunto su, su quello che è l'aspetto la, locale. Grazie. Ma eh, Concordo totalmente con Giorgio sul fatto che il momento adesso non è quello di parlare di riapertura di negoziati, mentre eh, l'emergenza è la possibilità, è quella di intervenire su questa questione umanitaria e questo andrebbe fatto in maniera consistente proprio perché vanno create le condizioni materiali perché la popolazione armena che è attualmente in Nagorno quella che è attualmente nei territori occupati e che ci rimane possa rimanerci realmente avendo la possibilità materiale prima ancora che politica di poterlo fare e perché si creano le condizioni per un rientro di quelli che hanno abbandonato o intendono abbandonare. E questo può essere fatto perché, eh, appunto a differenza delle di, di altre situazioni, l'Europa ha i mezzi, ha gli strumenti per intervenire e dovrebbe svolgere un'azione diplomatica in questo senso, non tanto per riaprire il negoziato, che oggi è prematuro e realistico, ma per chiedere ai russi per un verso, per il ruolo che hanno, ma all'Azerbaijan soprattutto di avere pieno accesso a, a, e, e la possibilità di intervenire umanitariamente. Da questo punto di vista va usato come leva, come diceva Giorgio, il fatto che l'Azerbaijan oggi ha di che essere soddisfatto e anche il fatto che a parole, eh, magari come lip service per, per, per la comunità internazionale, dice che ovviamente intenderà assicurare agli armeni la condizione di poter restare. Cioè bisogna prenderli in parola e, e chiedere di essere attori su questo. E per venire alla domanda locale farebbero bene le amministrazioni invece che presentare mozioni oggi diciamo, come dire, fuori tempo per riconoscimento dell'ALCAC o eh, del negoziato che ormai per il momento è saltato concentrarsi per chiedere al governo italiano di eh, eh, intervenire in questo senso nella comunità internazionale. E quindi per esempio la mozione di cui parlavi presentata in Regione andrebbe riformulata in questo senso, dicendo di fronte alla situazione drammatica che si è creata dopo gli avvenimenti eccetera eccetera, si chiede alla provincia di Trento di farsi parlare attiva verso il governo in questo senso e questo farlo nelle varie amministrazioni dove c'è la possibilità insomma, di attivare questi processi, perché questa è le, diciamo, la priorità oggi. E, e, e, non vedrei altre iniziative diciamo utili al momento poi verrà il tempo anche per tornare alle questioni diciamo eh, più, più, più politiche legate al negoziato eh, brevissimamente domande che hanno fatto i corridoi eh, sono, sono previsti eh, la riapertura nell'accordo nel, siglato sia il corridoio di Laci 5 km, molto più stretto di quanto era previsto nel vertice del, dell'acqua del G8, comunque viene prevista la riapertura controllata appunto dai russi, è previsto che nei prossimi tre anni, anche questa cosa abbastanza irrealistica, si apra una sorta di circonvalazione che porti direttamente a Stepana che, per evitare il passaggio a Shusha, e, però c'è anche l'apertura di questo secondo corridoio che dovrebbe portare dal Nashuan all'Azerbaijan e che significa dalla Turchia all'Azerbaigian. quindi questi sono i due corridoi diciamo di cui è prevista dall'accordo l'apertura eh, per quanto riguarda l'Iran avevo detto prima appunto che c'è stata questa tensione è ovvio che l'Iran si è preoccupato da un crescente nazionalismo eh, a zero e quindi il ruolo che avrà sarà eh, diciamo legato a questa preoccupazione sulla questione delle diaspore eh, le diaspore eh, di nuovo sarebbe un terreno di azione da parte di istituzioni locali o da strumenti come il centro dovrebbe favorire dei momenti di incontro e di dialogo fra le diaspore perché purtroppo invece molto spesso le diaspore tendono ad essere più radicali eh, di, di, di quanto a volte sono dei rappresentanti diciamo, che vivono nei paesi. Le diaspore avrebbero un grande ruolo nel, nel, nel cercare di favorire dei momenti di di approfondimento, di dialogo fra di loro. Giorgio, anche te su queste ultime cose, una, una battuta finale? Sì, una battuta finale, perché siamo così in, in chiusura. Esatto, sì. sì. appunto, se si parla di, di dichiarazioni simboliche eh, da parte delle autorità locali o, o, o altri enti, sono anche completamente in linea con quanto diceva Mario Raffaelli poco fa, appunto, eh, la linea è quella di, di, di spingere le autorità nazionali e internazionali perché agiscano direttamente dal punto di vista umanitario e si impegnino nella ricostruzione. Se vuole esserci eh, un impegno diretto, eh, anche quello mh, simbolico in qualche forma, ricordiamo che già eh, la Croce Rossa internazionale ha attivo una linea di, di fondi da cui sta ricevendo sostegni da una serie eh, di paesi, ma accetta anche da privati, quindi anche eh, un sostegno simbolico, se quello vuole essere, può essere eh, un punto di partenza, ma non è tanto per, come dire, eh, la piccola somma che verrà trasferita, è che ricordiamo aiuta eh, attiva da entrambe le parti, nel caso specifico della Croce Rossa internazionale e così di altre organizzazioni che potrebbero essere attive. La cosa più importante è proprio questa, quella di... Ehm, come dire, spingere eh, l'Italia, nel nostro caso, insomma, in senso ampio l'Europa, e l'Unione Europea e altri attori rilevanti eh, ad avere un ruolo eh, più attivo appunto per affrontare l'emergenza umanitaria che sta succedendo eh, sotto i nostri occhi davvero un'emergenza umanitaria del tutto immediata e quindi servono eh, delle risposte eh, concrete a breve periodo per creare appunto la situazione che, che, che ci permette di trovare una soluzione eh, di lungo periodo più adeguata. Eh, per chiudere un po' questo, questo momento che speriamo possa essere stato utile, devo dire che effettivamente in questo momento diventa fondamentale eh, aiutare le persone che stanno soffrendo in quella zona diventa assolutamente fondamentale e essenziale e quindi eh, anche noi nel nostro piccolo come forum per la pace quello che possiamo fare è sicuramente eh, perorare questa sicuramente in questo primo caso questa causa mi piace molto quello che dice Mario un, un, un ruolo delle nostre delle realtà come il forum come la centro cooperazione potrebbe anche essere quello di Cercare dei punti di contatto con, con le diaspore, quindi con le, anche con le comunità presenti qua da noi, insomma, e, e cercare delle vie di dialogo che spesso, che spesso sono i primi, i primi enzimi che aiutano nelle, nelle reazioni, no? Credo che sia fondamentale e molto importante. Io vedo, ci sono ancora 120 persone collegate, insomma, eh, quindi veramente eh, è stato un, un da, dal punto di vista della presenza siamo arrivati a oltre 200 quindi io sono veramente contento di, della, della partecipazione che c'è stato. Chiaro, abbiamo, mh, contento della partecipazione, abbiamo parlato di, eh, di cose anche brutte purtroppo, ci sono dei morti, ci sono dei feriti, ci sono degli sfollati, e questo non è mai bello di parlare di quello, però credo che sia importante cercare di capire. Da parte nostra, eh, come forum, appunto, il primo... Il primo il primo step di qualsiasi azione possibile è quello dell'informazione, dell'informarsi e dell'informare. Quindi cercare di capire senza, eh, senza paraocchi e quello è quello che abbiamo cercato di fare oggi assieme agli ottimi interventi di Giorgio. Comai e eh, gli ottimi interventi di Mario Raffaelli. Io credo che mh, come contributo per oggi possa bastare, eh, credo che magari se ci fossero anche eh, qualche novità si potrebbe anche fare un bis di, di, un, di un intervento del genere, ma vedremo insomma, siamo ovviamente eh, sicuramente l'Osservatorio Balcani-Caucaso e Transeuropa, è sempre attento, quindi vi, vi consiglio di seguire gli aggiornamenti eh, sulla zona del Nagorno-Karabakh, ma non solo. E, vi, vi, e sicuramente da parte nostra come forum l'attenzione c'è sempre io vi ringrazio, ringrazio lo staff del centro e del forum che ha collaborato nella, per le questioni tecniche, ringrazio soprattutto Giorgio Comai e Mario Raffaelli che credo che siano stati di ottimo aiuto e soprattutto voi perché avete partecipato attivamente con le domande e con le vostre considerazioni, avete visto abbiamo cercato per quanto possibile anche di rispondere e di commentare. Grazie ancora, buona serata e speriamo che le cose vadano sempre meglio sia per la pandemia che ahimè ci assilla ma anche per la situazione in quel paese. Grazie di cuore e buona serata e buonanotte.